Benvenuti a Restart, un'altra bellissima puntata. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Mi piace iniziare la puntata con una frase «è vero che non conosciamo ciò che abbiamo prima di perderlo, ma è anche vero che non sappiamo» ciò che ci è mancato prima che arrivi". Una frase di Paolo Quello e ben augurante di questa bellissima puntata di Restart. Non sono solo, Giusy, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Giusy, lascio a te l'onore di presentare gli ospiti. Beh, Questi sono ospiti veramente, veramente speciali perché sono amici da tanto tempo abbiamo qui Barbara Cattivelli e Alessandro Cattivelli rappresentano la Cattivelli Group ciao buonasera a tutti buongiorno buongiorno, buonasera siamo su canale Sky 810 streaming Well TV perché siamo anche in replica perché siamo su tutti i social per quanto riguarda Well TV Your Solution e naturalmente sui social di Cattivelli Group dove ci si scateneranno eh, su per quanto riguarda Instagram e Facebook ringraziamo il nostro sponsor eccolo qua Luca Fè Abbiamo preso un bel caffè, abbiamo fatto una bellissima backstage, grazie, grazie, grazie, grazie. grazie ce l'abbiamo per... messa tutta. Ce l'abbiamo messa tutta, <ride> ce sì. l'abbiamo fatta. Ce fatta e Luca Fè dovrà darci forniture e sponsorizzazioni a lungo per questa sì. video clip che hai fatto tu. Lo attendo. Lo attendi? Sì, sì, sì. sì, sì. Sarà una puntata che farò difficile da condurre, ma terrò la barra al centro. <ride> Tieni duro. Tengo duro. Ringrazio molto Luca Fè, ma passo subito a salutare. Benvenuto. Buonasera a tutti, ciao. Benvenuta Barbara. Buongiorno, piacere. È una storia bellissima questa quindi un'azienda che ha attraversato e attraversa la storia della moda italiana, la storia dell'imprenditoria, la capacità di sapersi adattare, la capacità di rinascere nei momenti che non ci dimentichiamo, che stiamo navigando in acque inesplorate, purtroppo ancora presenti, che si chiama pandemia, ma questa azienda ha le spalle larghe per poter attraversare queste acque, come dicevamo, sconosciute. Barbara, eccola qua. Ce la mettiamo tutta. Il eh. tuo atelier, parlaci un po' del tuo atelier. Sì, allora, beh, prima di tutto vi do un assaggio di quello che è la mia azienda, nel senso che eh, io e Alessandro eh, gestiamo questa azienda, insomma, da diversi anni, ma eh, l'azienda è stata aperta nel 56 dalla nonna materna, e siamo arrivati ad oggi, alla terza generazione, e abbiamo sempre lavorato per i grossi marchi e finalmente abbiamo insomma, un po', eh, raggiunto il nostro sogno di produrre con il nostro marchio, che è Cattivelli Stile Sartoriale. E Produciamo accessori abbigliamento, in seta, lana, cashmere, insomma, semplicemente in fibre naturali e anche in piccoli accessori in pelle, di cui poi Alessandro insomma, ha sviluppato un progetto ulteriore di cui poi arriveremo, vi racconterà. Arriveremo, da Alessandro, arriveremo perché è una bellissima storia di rinascita, ma Giussi è, ha detto una cosa importantissima, 1956, terza generazione, non facile, vero questo coinvolgimento, passaggio generazionale, come si vuole chiamare. Eh, è chiaro, la terza generazione è già una, un livello di... Eh, passaggio del testimone importante perché solitamente i passaggi tra il primo e il secondo, ma soprattutto tra il secondo e il terzo sono eh, momenti di cicli aziendali molto delicati in cui a volte si perde un po' quello che è eh, l'essenza dell'azienda o comunque c'è il rischio che non ci sia il sufficiente coinvolgimento delle nuove leve, delle nuove generazioni o soprattutto la mancanza di capacità di stare al passo con quelli che sono i cambiamenti del mercato quindi il fatto di aver avuto la capacità di saper rispondere a quella che era la percezione del mercato quindi l'esigenza del mercato e sapersi rigenerare a maggior ragione negli ultimi due anni con il momento di pandemia che abbiamo vissuto quindi con tutte le, eh, le situazioni di stallo che ha vissuto in particolare quello che è il settore della moda in generale tutti i settori sappiamo che hanno avuto dei momenti difficili ma ci sono alcuni settori come quello della moda che veramente ha sofferto in maniera particolare quindi la capacità di stare sul mercato e quindi di rigenerarsi di saper eh, sempre reinventare quello che è il, il, il, il prodotto offerto al mercato tenendo sempre presente la vera anima dell'azienda loro sono stati in grado e sono stati molto bravi devo dire bravi. bene bene bene bene bene torneremo da Giussi e da Barbara però Eccoci qua, eccoci qua, perché è una bellissima inserimento nell'azienda, una bellissima storia di rinascita nonostante il periodo, come diceva Giussi e, e la Barbara, che hanno attraversato. E tu? Grande tagliatore di seta perché, attenzione signori, grande tagliatore di seta perché si sbaglia a tagliare un rotolo di seta, è un wire. sono soldini eh, no. che vanno, sono soldini Tanti. per lavorare per grandi marchi e quindi <ride> con tutti i controlli che ci sono, vero Barbara? Con tutte le due diligence per venire per grandi marchi intendo, senza fare nomi, grandi marchi, non, non, eh. può, non possiamo farli, però grandi marchi, tagliatore si è trovato di colpo in bianco senza niente da tagliare? Eh sì. Nel 2020, <ride> raccontaci. Beh, eh, innanzitutto dopo, dopo diversi mesi ad aver prodotto un'infinità di mascherine, quindi parecchie. 80.000, veramente. La tante, tante 80.000 mascherine. Sì, esatto. Praticamente mi sono trovato nella condizione di dovermi inventare qualcosa perché cominciava a essere davvero complicato e complesso. Io che ho tanta fantasia estro, quindi sia a livello pratico e manuale, io disegno e taglio eh, costantemente in azienda. Eh, dopo diversi <coughs> mesi dovevo fare qualcosa di diverso di nuovo. E quindi ho avuto la brillante idea di inventarmi Guilty Beard. Cosa vuol dire Guilty Beer? Guilty Beer è barba colpevole, significa praticamente ho detto ho generato questa cosa perché un po' mi rappresentava, eh, infatti il logo la, la racconta tutta, la racconta un po' di me fra vent'anni, eh, però insomma in un modo o nell'altro ho pensato bene che in qualsiasi modo fosse andata questa mia nuova avventura, sarebbe stata poi colpa della barba. Quindi bene o male, ho detto proprio è colpa della barba. Quindi un Quindi... tuo stile anche di personaggio sui social, anche molto? Sì, tra l'altro non vi nego, io sono, non sono mai stato social fino a un a alla nascita di, questo nuovo, di questa nuova avventura, invece adesso mi ci sono ritrovato. E, e dove ti trovano? Su Instagram come ti chiami? Guilty Beard è proprio, quindi Guilty. se voi vedete il classico teschietto con tanto di barba e sigaro, ecco io per assomigliare al logo ho cominciato a fumare, ecco. il sigaro non c'era, l'ho messo. Qui vediamo però il sito Barbara che è il tuo dell'azienda, della, della, dell esatto. come è il sito dell'azienda? Eh, L'azienda è Cattivelli Store e rappresenta appunto il nostro marchio che è Cattivelli stile sartoriale, questi sono un po' la rappresentazione di, degli accessori, alcuni degli accessori che produciamo e sicuramente non sono gli unici nel senso che poi ci siamo sviluppati produciamo anche degli accessori da donna veramente molto belli e in pezzi unici perché eh, sono sciarpe in cashmere cashmere seta, abbiamo delle borse, come state vedendo, fatte proprio completamente a mano in pelle crochet. E devo dire che vabbè, sicuramente a proposito di reinventarsi, noi abbiamo sentito la necessità a un certo punto di spostarci dalla produzione principale degli accessori eleganti da uomo come cravatte e papillon sviluppare un po' invece il mondo donna che a noi mancava e invece ci siamo resi conto che poteva essere un po' anche d'aiuto alla nostra attività, eh, per cui anche perché diciamocelo con tutto questo smart working e questa impossibilità di organizzare feste, uscire a cena, tutti quelli che erano i nostri prodotti di punta, il nostro... Uh, core business sono venuti a mancare cioè la richiesta è venuta a mancare ovviamente da zero a zero, a zero a zero veramente mi vengono i brividi solo a, a pensare al periodo che abbiamo vissuto e qui e qui ti fermo a Badra qui questo è un esempio ringrazio molto la regia Mariano sempre più e puntuale la solitudine dell'imprenditore nei momenti di difficoltà l'imprenditore è solo e deve prendere decisioni e dice brividi Brividi quando vedi che il fatturato non c'è più, quando non ci sono, il telefono non squilla, le mail non arrivano, è un momento di veramente difficile. Qui, qui entrano anche i sentimenti, qui entra anche la passione, qui entra anche la rinascita, perché questa è la vostra storia, la rinascita. E quindi, e quindi è molto importante. Fermo un attimo le emozioni, Giosi torno da te per l'angolo di educazione finanziaria che... Mettiamo sempre nelle puntate, andiamo sul pragmatico, ci <ride> scivoliamo su queste emozioni mi stavo emozionando anche io perché è una storia che sento proprio sulla pelle di tante aziende, non solo di questa, di rinascita, però Giussi siamo andati a trovarli nel loro atelier che è a Isola Dovarese, giusto? Sì, Isola Dovarese, provincia di Cremona e parlando con Barbara ha detto ma per i miei figli e siamo andati a parlare di come poter valutare con un'altra cliente che ti ha chiesto per i nipoti, sì. ma Giussi ma se nasce un bambino devo fargli il fondo pensione? Beh è un'ottima, direi che sarebbe un'ottima idea, il fondo pensione ha una doppia valenza nel senso che chiaramente canalizza delle risorse che magari i genitori, gli zii, i nonni desiderano accantonare per i propri nipoti o per i propri figli per il, per il loro futuro, quindi sicuramente è un'ottima un destinazione per quanto riguarda dei fondi fatti anche di piccole dosi, cioè nel senso che comunque non, non necessariamente bisogna avere dei grandi capitali ed è anche uno strumento di educazione finanziaria per i diretti beneficiari, quindi eh, i ragazzi, i figli, i bambini, i neonati, perché nel crescere eh, si abituano a questa idea di accantonare per il futuro, quindi è un ottimo strumento sia dal punto di vista finanziaria che dal punto di vista educazione, eh, educazione finanziaria. Eh, chiaramente il fondo pensione eh, sappiamo che ha una normativa dedicata e specifica, quindi ha delle peculiarità che, se, che sono sia peculiarità che individuano proprio dei comportamenti ben precisi, quindi lo devo accantonare, non lo posso disinvestire quando e come voglio perché comunque ha una finalità ben precisa che è quella previdenziale, cioè di previdenza complementare. Ci sono delle casistiche specifiche previste dalla normativa per poter accedere a, questi, a questo capitale. Per esempio nel caso dei ragazzi che, non so, i cui genitori o i nonni hanno accantonato un capitale da 0 a 18 anni, quando sono a 18 anni o 20 anni che eh, desiderano fare un certo tipo di percorso accademico che magari eh, esige delle risorse finanziarie, è possibile accedere ad un'anticipazione del 30% per, per eh, avere la eh, risorsa finanziaria per magari mettere le basi di questo percorso particolare. Questo è un esempio che ho fatto. Ecco, diciamo che la finalità del fondo pensione cioè, è proprio individuata nel lunghissimo periodo, quindi l'orizzonte temporale è oltre i 20, 30 e 40 anni a seconda dell'età in cui si aderisce al fondo pensione e ha delle caratteristiche specifiche che vanno rispettate. Le anticipazioni sono un po' quelle che noi siamo abituati a sentire nel caso del TFR, quindi quando si, ha la prima, quando si compra la prima casa, quando si ristruttura per motivi di salute, cioè ci sono delle casistiche specifiche, quindi non è che sono intoccabili questi, questi, queste risorse finanziarie, questi soldi, ma il principio fondante è che quelli, quelle risorse vengono accantonate per il futuro previdenziale, cioè quando noi non saremo più in grado di poter lavorare, di poter avere un reddito per vivere, per mantenerci ogni giorno. Quindi in quello è la finalità delle risorse ed è per questo che la normativa è piuttosto, diciamo, incanalata, piuttosto specifica, ma davvero non ha, non ha niente di così rigido e di così insopportabile. Per quale motivo però io dico che quando c'è un neonato, quando c'è un bambino piccolo, è meglio fare un fondo pensione? Perché prima si parte e prima si raggiungono quei piccoli obiettivi di agevolazioni fiscali eh, in ambito di eh, prestazione, poi quando sarà il momento di usufruire di questi soldi. Quindi alcune specifiche agevolazioni, alcuni specifici vantaggi, prima si aderisce e prima si raggiungono. Grazie Giusy, questo è angolo di educazione finanziaria che non finisce mai. Noi abbiamo un, quello che conta appunto dopo.it, sempre sì. ad nel mese di ottobre, ma in tutte le puntate Giusy, un piccolo angolino Aggiungiamo sempre qualcosa in più. Però torniamo da Barbara, Barbara siamo al 15 di dicembre, Natale in arrivo, è l'ultimo dell'anno in arrivo Barbara. Possono venire da te sia online sia nel tuo atelier per fare qualche piccolo di Natale per i regali eh, sono senso... bellissimi sono bellissimi <ride> vedo Giussi che tu Questa... hai fai vedere cos'è acquistato Giussi cos'è io... Questa è molto particolare, è sciccosissima quindi... No, ma questa l'ho presa per me, è un regalo per me. Ovviamente. Bella, bella, bella, complimenti. No, beh, devo dire che sicuramente loro sono la massima rappresentanza. La cravata te. non è a caso, la cravata è Cattivelli, voglio farmi notare, guardate qui, Cattivelli, c'è tutto a posto. Eh, lo so, lo so, voi siete veramente i nostri clienti affezionati. Ma torniamo a quelli che non sono ancora tuoi clienti, che vogliono venire, come possono allora, fare? Eh, Dunque, prima di tutto, eh, noi ovviamente ci siamo evoluti in questo periodo di pandemia per cui c'è la possibilità di contattarci telefonicamente per WhatsApp o attraverso i social e organizziamo una semplice WhatsApp call in cui insomma c'è la possibilità di vedere un po' tutti i nostri prodotti e... Siamo molto specializzati veramente nella regalistica, nel senso che oltre a avere un bellissimo packaging eh, per cui... All'interno abbiamo ehm, cioè questo bigliettino fatto con la cera lacca, il nastro in raso e poi per chi volesse ci può ordinare mh, semplicemente un bigliettino con un messaggio per il destinatario e noi lo scriviamo a penna con la stilografica, insomma in un modo molto curato e un po' esclusivo come sono i nostri prodotti. Effettivamente, eh, poi noi abbiamo uno showroom a Isola Dovarese, ma insomma questo ormai mh, direi che è la seconda opzione, visto che attraverso la WhatsApp call eh, raggiungiamo tutti. I prodotti, beh, li vedete addosso a noi in realtà, perché queste sciarpine da collo in seta, abbiamo queste sciarpe in cashmere, eh, di diverso, insomma, disegni e colori di tutto genere. per uomo. Esatto, piccoli accessori in pelle. E, mh, sicuramente il pensiero di Natale, in questo modo, è un pensiero davvero esclusivo, pensato. Per Barbara una è una cosa veramente esclusiva, che fate voi, è partita la scala, quindi la prima della scala, quindi sono ripartite a catena tutti i teatri, fate una cosa molto particolare. Eh sì, noi facciamo gli accessori per, eh, eleganti per lo smoking, per cui il papillon, la fascia da smoking, quindi classico raso nero, però sempre insomma un po' esclusivo Tutto perché... Ok, anche il nodo fatto a mano, nel senso che per chi, <ride> per chi non è capace a farsi il nodo, già lo consegniamo noi, insomma il papillon hanno dato a mano da noi e deve semplicemente indossarlo. Ringraziamo so. la Barbara per questo periodo <ride> natalizio. Mi è, mi è venuta, venuta domanda. una domanda, rigorosamente a mano il nodo <coughs> del papillon, perché si può fare anche in maniera diversa? Eh, in realtà sì, vengono fatti i ah. papillon già pronti. Già, già, C'è cioè il farfallino è semplicemente da applicare, basta, quindi già... È, è, è, meno, è meno articolato stile americano ecco. che lo fai così con l'elastico tac esatto, ah, siamo esatto, su ecco e invece hanno dato a mano un tempo era solo per gli specialisti adesso invece è per tutti proprio perché lo consegniamo noi hanno dato a mano ah, è bello. Bello. La questa è un esclusiva ma torniamo alla rinascita diciamo nel 2020 dopo le mascherine che diavolo hai fatto? dopo le mascherine avevo necessità di fare qualcosa di nuovo e di diverso e così eh, siccome già con l'azienda precedente Evidentemente abbiamo cominciato a fare piccoli accessori in pelle. Da quello mi sono guardato un pochino intorno, avevo bisogno di fare qualcosa di un po' più maschile. Regia, grazie. Parte, questo accessorio per Barman, fatelo. Eh, sì, questo è uno degli articoli dei tanti articoli Molto che, dei, eh, che fa. Freestyle. Treo, esatto, freestyle. Sì, sì, sì, sì, sì. E poi altra cosa: vabbè, generalmente, per quanto riguarda il mondo e il pianeta barbecue, la ristorazione, eh, faccio un sacco di cose in pelle. Tutte quante estremamente. Lo tutte quante estremamente per Personalizzate, questa che vedete in, in questo momento è un rotolo porta coltelli che ho dovuto creare per un, un cliente tedesco, ah. un, un, ottimo, un ottimo personaggio, un ottimo individuo e questo è un gran bel articolo, ne sto facendo diversi. Guilty Beard essendo una giovane realtà non ha un sito internet ma c'è comunque in, in programma di poterlo eh, realizzare e fare quindi mi trovate su Instagram e ho un sacco di belle idee intanto sei farci. incubato nella Cattivelli Group insomma sì certo all'interno dell'azienda io comunque continuo a operare è una startup eh, incubata in un'azienda storica esatto esatto esatto. e quindi insomma stiamo facendo un sacco di belle cose fai vedere questo articoli. bellissimo greviule questo è uno dei tanti greviuli che ho realizzato in pelle destinato questo che vedete in questo momento al mondo del barbecue eh, e poi ripeto la particolarità è che qualsiasi cliente lo può eh, creare come meglio crede lo metterò sulla mia pagina Facebook Uomo che cucina esatto, metterò il tuo grembiule a favore di, dei miei follower non su, Uomo sanno che, che questo rimarrà qui per Maurizio grazie, grazie, avrà, grazie, avrà già modo di poterlo indossare grazie, <ride> grazie <ride> non sapevo questa che sorpresa e ci siamo ma questa cosa qui stiamo sorridendo adesso nel sì, momento in cui eri Dopo le mascherine non era facile pensare a una cosa di rinascita. Eh, no, non è facile, però tornando al discorso barba, io mi sono a, a approcciato a questo mondo perché durante un, il mio barbiere mi chiama una sera e mi dice, ve la faccio brevemente, Vai. ho bisogno di un modello e ha pensato a me, già lì aveva poche speranze. Però sono andato e una volta entrato in questa barberia, che non avevo mai frequentato, ho notato una colonna dedicata proprio verso l'esterno del locale, dove c'erano diversi gadget che non c'entravano nulla con quello che riguardava guardava poi il discorso barbieria, quindi dai bracciali gli anelli piuttosto che e c'erano anche alcuni articoli in pelle e io ho cominciato da lì, ho cominciato a portare alcuni dei miei articoli pocket, quindi portafogli piuttosto che, sono stati interessanti, è partita la prima barberia, poi la seconda, poi la terza, e poi mi sono buttato nel mondo della cucina e lì è stato... Quindi lui. fornisce anche ristoranti importanti, chef importanti? Sì, più che ristoranti, proprio i singoli individui, quindi ah, proprio... Le, si, può il, il nome, si può fare qualche nome, no. eh, Oddio, ho avuto modo di... Eh, non si può fare, ma sì... Nomi importanti della, della TV, que quest'estate Joe Bastianich, ho, ho comunicato con lui, gli ho dato un paio di grembiuli... Poi altri nomi importanti… Non possiamo… Ma mm, ok, rimaniamo lì. Li vediamo nel senso tv, che... li vediamo solo spesso se sono noti su vediamo... Instagram. Sì, esatto. esatto sono su esatto. Instagram, li vedete su Instagram. Però è livello. un canale fantastico. Perché poi c'è un, un, un bel richiamo. Tanta... Molto estero, però mi dicevi: è molto estero. Sì, stranieri tanti, questo è bello. Io poi frequento comunque tutte quelle che sono le, le, le gare, le competizioni di barbecue. Io vado col mio stand, ho modo di poter presentare i miei articoli. Eh, tutti i partecipanti, chiaramente nell'arco della giornata vengono a vedere qualche, qualche faccio e, e lì raccolgo ordini creo. Giussi mi ha detto nel backstage non farmi la domanda per quanto riguarda tutto il mondo delle bike, delle motociclette per piacere, se no vengo sommetto <ride> e io non le farò mai questa domanda Ha hai esaudito mai. il suo desiderio no, no, no, non farmela <ride> mi ha detto, per piacere perché sennò vengo in base, non farmela ma dentro. Non diversi mi fanno queste cose, perché non ti dico al mondo delle moto è, è molto complesso, è veramente importante. Ma io non te l'ho fatta questa domanda, perché stai parlando delle moto? A non tradimento. So. <ride> Torniamo dalla Giuse e chiuderemo con la Barbara. Giussi siamo verso fine anno e quindi anche eh, reso conto dal punto di vista della gestione del risparmio, dei patrimoni, eccetera. Cosa consigli adesso alle persone, ai tuoi clienti, a quelli che non lo sono, di fare un check up di fine anno o lo facciamo a gennaio, un check up, Ma no, Il check up eh, ogni volta che una persona, un risparmiatore, un investitore eh, sentono il bisogno di doverlo fare perché necessariamente nasce da qualche domanda, cioè nasce dal dire è tutto a posto? C'è qualche cosa che non va? Chiaramente in questi giorni c'è un po' di volatilità, di incertezza sul mercato, sui mercati proprio dovuto anche a questa instabilità ancora nell'ambito pandemico e quindi questo genera un po' di insicurezza, non si sa, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, queste acque sconosciute in cui ci avventuriamo ogni giorno perché di fatto non sappiamo in che direzione stiamo andando. Quindi chiaramente alcune volte a livello emotivo noi sentiamo queste incertezze e dobbiamo in qualche modo rassicurarla e toglierla e, e, e abbassare quella che è la, la, la pressione che sentiamo dentro di noi attraverso delle conferme. Quindi se sentiamo il bisogno di fare il punto della situazione è sempre meglio, eh? quantomeno per capire che siamo andati, stiamo andando nella direzione giusta, che la nostra pianificazione finanziaria che è alla base di tutto... Ehm, e effettivamente risponde a quelli che sono i nostri obiettivi, quindi stiamo sentendo che tutto quello che abbiamo deciso e abbiamo pianificato sta andando e sta continuando, oppure magari invece capiamo che c'è qualcosa da, da, da togliere o da comunque da rimodulare. Questo sicuramente a fine anno, a inizio anno a seconda di quelle che sono le nostre abitudini, anche perché magari a fine anno di solito abbiamo anche qualche risorsa finanziaria da dedicare in più al nostro portafoglio, quindi se abbiamo della liquidità da destinare al nostro portafoglio, potrebbe essere che decidiamo di investirla, che decidiamo di incrementare qualche linea che noi abbiamo già, abbiamo già iniziato qualche tempo fa, qualche mese fa. Sicuramente ecco, eh, se abbiamo bisogno di essere rassicurati e di approfondire su alcune tematiche quindi tipo anche eh, se l'orizzonte temporale che abbiamo deciso è corretto, quindi se la nostra visione o la, i nostri obiettivi hanno una durata ed è confermata che quella sia la durata corretta, perché magari dobbiamo invece eh, tarare meglio quelli che sono i nostri investimenti. Questo è sicuramente un momento di riflessione, ma giusto a volte il momento di riflessione è più per tranquillizzare o per confermare che abbiamo fatto un buon lavoro più che andare a fare dei cambiamenti. Però a volte ci sono anche delle rettifiche da fare. Grazie Giussi, la troviamo su LinkedIn, Giussi, la potete contattare su LinkedIn, certo. la gestione delle emozioni, grazie Giussi sempre, delle piccole chicche dal punto di vista dell'educazione finanziaria, ma do la palla alla regia per il video istituzionale di Cattivelli Group subito, lo vediamo subito Bellissimo. e chiuderemo con i riferimenti per il numero di telefono la puntata bellissima che sta andando in onda. Giusy? Beh, io resto sempre affascinata dai tessuti, sono questa, questa leggerezza, anche morbidezza dei tessuti, io sono molto affascinata dalle fantasie, dalla scelta. Devo dire Barbara che è sempre comunque la difficoltà è davvero la capacità di, eh, di eh, scegliere i tessuti e di riuscire a fare le scelte giuste in termini di qualità. perché... Sono tutti colorati, sono bellissimi, veramente mi affascina, mi fanno sognare, davvero. Barbara, è un bellissimo video istituzionale, molto emozionante. Ma il sito, siamo a manciata di secondi alla fine della puntata, bellissima, Beh, ma... Sicuramente ci trovate su Cattivelli Store, il nostro sito, e Cattivelli Stile Sartoriale su Instagram e su Facebook. Una tua mail per un contatto diretto? Certo, assolutamente, è info@cattivelligroup.com, comunque sul sito trovate tutto. Ma concludo la puntata con il balbone mio preferito, eccolo qua Alessandro, ti chiedo un, ai un aiuto... Numero eh, di telefono. Eh sì, numero di telefono. Allora, sede Cattivelli Stile Sartoriale è 0375 396 116, È un cellulare eventualmente? 273, Barbara. Sì, per la produzione 335 6382 820, il Barbone. Il Barbone quindi il sì. Guilty è lì? Guilty Beard è, guilty beard è, è Quindi abbiamo fatto <ride> un'altra puntata di restart, una puntata di rinascita, una bellissima puntata al futuro. Grazie a Cattivelli Group alla prossima puntata. Buonasera Ciao, ciao buonasera